Allora, buongiorno, iniziamo la lezione, oggi ci occupiamo di grafi e un po' di ricorsione. Eh, sento già la, la, la felicità da parte vostra. Allora, Fulvio ha detto che... Chiudere... è nulla forse ok allora dovreste aver già visto e quindi ricordarvi perfettamente i grafi dovreste aver già visto un esempio di jgraph fatto con, mettendo i nodi nel codice, add edge, add edge, eccetera. Me lo confermate questo. Adesso quello che facciamo in questa lezione è provare ad agganciarci a un database con un po' più di informazioni, costruire il grafo, metterlo in memoria e provare a giocare con una procedura ricorsiva sul grafo, ad esempio vedendo da una nazione tutte le nazioni che è possibile eh, raggiungere il grafo oh, vi ho tolto la suspense il grafo rappresenta tutte le nazioni e gli archi sono se le nazioni sono confinanti oppure allora tutto questo l'avete già visto definizione di grafo eccetera vale forse la pena di ricordare i vari tipi di grafi che permette di gestire jgraph t Allora, questi sono, le avete visto a slide? Questi sono i tipi di grafi che permettono di gestire JGraphT. Il tutto parte da grafo e poi abbiamo tre interfacce che sono undirected, weighted e directed. Le, la prima grande classificazione che possiamo fare nei grafi è quella fra undirected e directed. Ricordate cosa vuol dire? Se pensate a un grafo come tante pallette unite con degli archi, con delle righe, se le righe hanno un arco, se le righe, hanno una, se le righe sono frecce e quindi hanno una direzione, il grafo è diretto. Se gli archi non hanno una direzione, il grafo non è diretto. La definizione matematica è un po' più carina e dice che in un grafo... Eh, Definiamo un grafo come una coppia di vertici e nodi, i, nodi come, eh, i vertici come coppie di nodi e un grafo non diretto è un grafo in cui se esiste l'arco AB esiste anche l'arco BA. Siccome esistono sempre in coppia non ha senso mettere la frecciolina sull'arco o disegnarne due, tanto vale disegnarne uno solo senza freccia. Questa è la, è la definizione un po' più eh, formale. Però, brutalmente, se gli archi hanno una direzione, il grafo è diretto. Pesato e non pesato. Ricordate la definizione. Un grafo è pesato quando sugli archi io ho un numero. Quando gli archi hanno un peso. Che cosa rappresenta il peso sugli archi dipende dal problema. La cosa più semplice è immaginarsi il grafo come un, come un mezzo per rappresentare un, un qualcosa di fisico, un paesaggio, un, un, una mappa di città e a questo punto la il, il peso sull'arco può essere banalmente la distanza in tempo, in chilometri o quello che volete, fra due nodi, dove i nodi rappresentano città o punti all'interno di una mappa. Questa è la visione più, più semplice e intuitiva dei grafi. Ricordate che i grafi talvolta vengono usati per modellare problemi che non hanno assolutamente niente a che fare con punti nello spazio, città, su una mappa o qualcosa del genere e quindi il peso è qualcosa di completamente insensato diciamo, non, qualcosa di, okay, ha senso ma è qualcosa di completamente non, non intuitivo quindi abbiamo grafi non pesati e grafi pesati e poi abbiamo un'ulteriore un classificazione di j graph -T in semplici, multi, pseudo e non semplici Ricordate questa classificazione? Allora, i grafi sono semplici se hanno, esiste al più un arco fra due nodi, quindi 0 o 1 archi fra due nodi, e non, non ci sono loop. Loop tradotto in italiano spesso nei grafi con cappi. I cappi sono archi che da un nodo vanno allo stesso nodo. Quindi un arco che da A va ad A è un cappio o un loop. Allora, i grafi semplici non hanno cappi e hanno al più un arco, quindi due nodi possono essere collegati o non collegati. Questa è una divisione orizzontale, non è una divisione, ricordate che la divisione verticale era fra grafi diretti e non diretti e un'altra divisione verticale era fra grafi pesati e non pesati questo è un altro asse in cui possiamo dividere quindi un grafo semplice può essere diretto oppure non orientato orientato o non orientato e può essere pesato o non pesato però abbiamo i grafi semplici poi abbiamo i multigrafi caratteristica dei multigrafi è quella di avere più di un arco che congiunge due nodi di nuovo, facendo un esempio terra-terra, pensiamo alle città in Europa, pensiamo che gli archi rappresentano i percorsi stradali e possiamo mettere un altro insieme di archi che rappresenta ad esempio i percorsi in treno. Per cui io so che una coppia di città è collegata sia in treno sia via terra, sia in macchina con l'autostrada. Posso mettere altri archi che mi rappresentano i collegamenti aerei, chiaramente alcune città, Parigi e Londra, saranno collegate treno, aereo e, e via autostrada, altre magari solo via autostrada, eccetera. Quindi io fra due archi, fra due, fra due vertici, posso avere più archi. E poi abbiamo i grafi non semplici, che non sono, possono avere i loop, i capi, ma non, non sono multigravi. Allora, questo è interessante, non, non, non permettersi a ricordarlo e memorizzarlo, ma perché quando devo fare un grafo, devo scegliere quale di questi grafi utilizzare con jGraphT. Creare un grafo, questo l'avete visto, e quindi possiamo non perdere tempo. Il database da cui partiamo questa volta... è il database che si chiama Nazioni allora Nazioni contiene un elenco di nazioni dove abbiamo il codice della nazione il nome della nazione e la, la, la sigla di tre lettere della nazione ad esempio USA per Stati Uniti d'America CAN per Canada vi lascio indovinare it perché cosa è, eccetera. Quindi, dov'è it? Ci sarà ita. Ita. Eccola qui. E questo è, abbiamo quindi un elenco di tutte le nazioni possibili. E poi abbiamo una mappa, una, una serie di informazioni che ci dice se due nazioni sono contigue oppure no. Stato, la, la, lo stato, il codice dello Stato, il, le tre lettere del, del nome dello Stato, l'identificativo della diade, ma possiamo ignorarla tranquillamente, l'anno a cui si riferisce questa contiguità e il tipo di contiguità. Il tipo di contiguità. È interessante se le due nazioni sono separate da dell'acqua. Ad esempio, se due nazioni confinano per un fiume, sono considerate contigue. Se però invece di esserci un fiume c'è un po' di più, sono contigue oppure no? Allora, il, qui abbiamo il tipo di contiguità in una scala da 1 a 5, dove 1 è un fiume e 5 è un tratto di acqua abbastanza grande, non mi ricordo esattamente quanto. Però voi capite che, cambiando questa idea di contiguità, la Francia è contigua all'Inghilterra? Sì o no? Dipende da quanto considero grande la contiguità. Il Portogallo e il Canada sono contigui? Beh, se la prendo un pezzo d'acqua abbastanza grande, sì, ci arrivo. Anche se qui non credo che siano contigui. E poi l'anno perché in realtà i confini cambiano nel corso degli anni. Tant'è vero che abbiamo una, una contiguità, una tabella con tutti dei valori storici e un'altra tabella aggiornata al 2006 che possiamo considerare la situazione attuale. Quindi diciamo usiamo la situazione del 2006. Del 2007. Allora la prima cosa da fare in questi casi è costruire il DAO, per accedere a questa base dati. Qui, quello che io ho fatto è stato rubare il codice di Fulvio per un esame. E Questo database è stato dato a un esame. ed eccolo qua allora la db connect che come sapete è estremamente semplice e permette di spostarsi agilmente fra una macchina e l'altra qui dovrebbe esserci una db connect che funziona fondamentalmente la stringa di connessione utente root e nessuna password funziona sul mio computer, il DAO ha una funzione che ritorna una lista di nazioni, e questa lista di nazioni viene presa dalle SQL semplicemente andando a prendere dalla tabella country, Tutte le informazioni che ho. Questa è la nazione. Semplicemente ricopio i dati che io ho della nazione. Quindi avrò il code, state l'abbreviazione, il nome completo e il codice. E un po' di setter e getter che rendono felice il programmatore Java e la funzione loadAllCountries che semplicemente si collega al database e prende tutte le, eh, tutte le nazioni e le mette in una lista quindi la prima cosa che posso fare è controllare che il tutto funzioni nuova classe main mi metto un main e finisco ecco qui questa è la classe main allora la classe main è un metodo statico quindi cosa posso fare per usare direttamente main come a modi driver per provare il mio programma la prima cosa che faccio è la, insta, la, la direttamente, quindi main, ecco qua, e ho creato la classe, ho istanziato la classe main col nome di testo. A questo punto qui posso anche avere eventualmente del, dei metodi che non sono. Che non sono uh, che non sono statici perché per usare la classe main io l'ho istanziata, quindi in questo momento ho l'oggetto main ho creato lo spazio a disposizione quindi posso, posso utilizzarlo allora, una cosa che posso fare è il DAO lo volete globale oppure no, il DAO l'oggetto DAO sì, anch'io lo penso, va bene allora. Cambridau. Opla, quindi a questo momento abbiamo il nostro, il nostro bellissimo DAO. E quello che posso fare è, ad esempio, vedere il metodo che mi prende tutte le nazioni e provare a stamparle, e vedere se il tutto funziona, un passettino alla volta. Quindi, mm. dov'era la lista del load all'counters? ok ci prendiamo il nome dello stato ok però questo qui ho bisogno di fare Quindi Nel main eh, faccio new di main, in questo modo posso usare anche tutte quelle che sono le variabili e i metodi non statici, a questo punto chiamo una funzione non statica run e la uso come driver. Driver vuol dire che provo i vari blocchetti, mi permette di provare le varie funzioni che io sto facendo. Quello che faccio qui molto semplicemente è caricare tutte le nazioni e stamparle. Vediamo se tutto funziona. dopo un po' di suspense capisce che cosa deve fare cosa deve eseguire e vediamo l'elenco di tutte le nazioni quindi sono riuscito ad avere l'elenco di tutte le nazioni allora è comodo, può essere comodo tenere in memoria un, una, una struttura per le nazioni un po' più snella di questa, di questa lista o meglio che mi permetta di accedere alle nazioni partendo ad esempio da un identificativo l'identificativo potrebbe essere il codice il codice piccolo quindi qui ok facciamo una mappa ecco qua allora dichiaro una mappa che mi permette di fatemi importare tutti i vari pezzi da... okay. ecco <coughs> Quindi costruisco una mappa che posso usare come, vi ricordate quali sono le mappe, le avevamo visto, sono dei vettori in cui l'indice invece di essere un numero è qualche altra cosa. Quindi io costruisco un vettore il cui indice non è il numero ma è il codice della, della nazione. E in questo qui mi, mi salvo il mio elenco di nazioni. Questo vuol dire che qui, man mano che le sto leggendo, posso andarle a salvare. Ovviamente è una mappa, io la chiamo list, però chiamiamola map uh, put. Allora qui metto l'abbreviazione come chiave e tutta la definizione della, della nazione country come valore. Quindi alla fine di questo io non avrò più bisogno della, di accedere al metodo DAO eh, load all countries ma avrò in memoria una, una mappa con tutte le nazioni. Talvolta una cosa del genere si mette direttamente nel DAO, per cui il DAO, il DAO che lì è è una questione abbastanza di, di, di gusto personale, decidere esattamente quali pezzettini metto nel DAO e quali invece lascio, lascio da altre parti. Però l'idea è che in questo momento ho una mappa più, eh, ma, più, più utilizzabile del, delle, mie, delle, delle mie nazioni. Eh, perfetto. Allora, in realtà se noi guardiamo country, e questo era il country che era stato, ripeto, era il country che era stato dato in un esame come, come codice, voi avete capito che all'esame noi vi diamo un po' di codice da cui partire e voi siete liberi di prenderlo, modificarlo, aggiungere pezzi, togliere pezzi e dovete alla fine produrre qualcosa di funzionante. Nostro. però quello che vediamo può essere usato come punto di partenza e solitamente vi toglie un po' di, del lavoro sporco, del lavoro più semplice. Allora se, noi, se voi guardate questo da questo country, vediamo se a colpo d'occhio vi viene in mente una cosa che sicuramente manca. Allora, ho i metodi privati, i metodi, le variabili private, come inizializzarlo, e poi ho setter e getter, per tutto quanto. Che cosa manca? Manca una cosa importantissima che solitamente produce strani risultati nei programmi che smettono di funzionare e uno non capisce perché quando definite un oggetto setter e getter come se piovesse e poi? esatto, questa volta è vero, l'avete detto il equal e hashcode quindi quando è che due oggetti sono uguali e qual è la funzione che io uso per calcolare la hash. Allora, la hash è comoda e sarebbe utile se io utilizzassi country come chiave da qualche parte, non è detto che non lo faccia, magari non lo farò, e, eh, però tutte le volte che io mi chiedo se due eh, oggetti sono uguali oppure no, vale la pena di fermarsi, pensare e definire equal hash code. Source Eclipse viene, ci viene in aiuto. Escode Equal. Allora, questi sono i campi della, della mia, del mio oggetto, che è il codice, l'abbreviazione e il nome. Secondo voi, quali posso utilizzare per dire se due oggetti sono uguali oppure no? Per, per determinare l'identità, l'univocità di un oggetto, cosa posso usare? la mia proposta è keep it simple usa il codice noi abbiamo un codice numerico usiamo quello due oggetti country che hanno lo stesso codice sono la stessa, sono stessa nazione oppure posso dire uso l'abbreviazione ma in teoria il codice e l'abbreviazione dovrebbero entrambi essere univoci quindi scelgo il codice scegliendo il codice viene generato del codice che addirittura, scegliendo C-Code, viene generato del codice che addirittura è abbondantemente troppo complicato per quello che a me serve. Perché qui viene generato un modo per eh, calcolare, diciamo, un passo del calcolo di una funzione di hash. Però io ho deciso che il mio codice, il mio C-Code, Country Code, è univoco. E allora, molto semplicemente, hashCode restituisce C code. E quello è un numero unico che posso usare come hash per la mia nazione. E questo pezzo qui di codice invece è assolutamente corretto. Quindi un oggetto, una nazione è la stessa di se stessa, non è uguale a una nazione nulla, non è uguale a un qualcosa che non è una nazione, se è un'altra nazione deve avere lo stesso codice mi raccomando eh, ehm, hashcode e equal possono, es, possono non definire hashcode e equals può, dare, può far sì che il programma si comporti in modo strano e ci si mette un po' di tempo per capirlo quindi nel dubbio definiteli sempre così siete tranquilli torniamo qua Dimmi Allora ripeto la domanda, il vostro collega chiede quando è che conviene memorizzare tutto in memoria e eh, quando invece utilizzare il database. Allora, come sempre, non esiste una singola risposta. Eh, la cosa, a parte alcuni casi ovvi, nel senso, se ho 4 terabyte, teras, teramilioni, terastiglioni di informazioni, non posso memorizzarla tutta, se ne ho 5 la memorizzo tutta. Però, esclusi le ovvietà, eh, non, eh, non esiste una, una regola che vale per tutti. Il, il nostro obiettivo in questo corso è fare di voi persone che pensano, quindi tu puoi dire io ho deciso questo perché ci sono queste ragioni, se tu vedi che cosa ha di negativo e che cosa ha di positivo, la scelta è tua e qualunque decisione tu prendi, come diceva Oscar Wilde, qualsiasi cosa sia frutto di una scelta è corretta, se metti a caso no, ma se lo metti dopo aver pensato a vantaggi e svantaggi la tua opinione va bene, quindi non, non esiste una, una regola che funziona per sempre. Tranne ovviamente se è immenso non, lo fa, non ci provo nemmeno, se è minuscolo forse è il caso di farlo. Ho risposto. <coughs> diciamo che in questo caso le nazioni nel mondo non sono poi molte. Quindi, anche se ho visto che c'è persino la Toscana a un certo punto, che si vede che in qualche eh, punto della storia era effettivamente una nazione confinante con altre nazioni. Allora, in questo momento io ho la, uh, la mappa con tutte le nazioni all'interno di, di un... ho la mappa con tutte le nazioni, e posso effettivamente costruire il grafo. Ma in realtà il grafo lo potrei anche mettermi a costruirlo in parte qui, quindi uh, mettiamo qui il grafo. perché simple graph? Ma, simple graph va bene se riuscite a fare qualcosa con simple graph alla fine è, è, lo dice il nome stesso, va bene è semplice, è, è tranquillo non... a meno che non ci siano reali motivi per non usare il simple graph perché non farlo? allora la... la... Il grafo non è orientato perché se a, confina, se a è adiacente a B, anche B è adiacente ad A, tendenzialmente non ha loop, non ha cicli, non ha, sì, ha, ha, ha capi. perché una nazione non è adiacente a se stessa e non, non è pesato, perché qui stiamo cons soltanto considerando chi è adiacente a chi, e allora potrei fare un multigrafo se decidessi di usare ad esempio il, i dati con l'anno. Allora se io decido di usare i dati con gli anni allora potrei associare a ogni arco un anno e allora fra due nazioni potrei avere, è possibile che possa trovare più archi perché queste nazioni possono essere adiacenti in anni diversi. Però in questo caso direi che non posso non preoccuparmene. Il simple graph che devo ha bisogno di uh, due, devo dirgli come sono fatti i nodi e come sono fatti gli archi. Allora la scelta di come sono fatti i nodi, ma in questo caso visto che io ho deciso di usare il, il codice di tre lettere per identificare una nazione, direi che posso continuare a usare il codice di tre lettere anche per identificare un nodo. Usare una mappa sopra aveva esattamente questo senso. Avrei potuto usare sopra il, il, il codice e sotto avrei dovuto usare il codice di nuovo, ma è indifferente. E, uh, e poi devo definire come è fatto un arco. Allora, solitamente per gli archi mi va bene l'arco di default, che è semplicemente una coppia di vertici ho la possibilità di specificare, di fare delle cose molto più, più, più raffinate, se avessi voglia di crearmi io una classe per mettere in altre informazioni all'interno dell'arco, potrei farlo e qui dovrei, mettere, dovrei derivare la mia classe da default edge, ci metto la mia informazione e poi quando costruisco il grafo gli dico che il mio grafo utilizza un certo, un certo arco, che è il mio arco. a questo punto posso fare new simple graph default edge ok e però in realtà così non mi basta perché Mm -hmm. ah si, sì, scusate 3 ok a questo punto devo prendermi la t tutte queste cose e qui nel costruttore devo passargli la classe del, eh, dell'arco bene, a questo punto ho creato il mio simple graph e qui man mano che vado avanti posso fare posso aggiungere i miei vertici al mio al mio grafo. Quindi add vertex. Ecco qua. E a questo punto ho creato il mio grafo in memoria e ho messo tutti i nodi del mio grafo in memoria. Quello che devo fare adesso è effettivamente mettermi a eh, scrivere dentro tutti gli archi. Quindi avrò bisogno della funzione del DAO che è getBoardedCountries. Dammi le nazioni confinanti. Allora, confinanti a chi? A una nazione, chiaramente. Eh, che tipo di, di, di continuità? 1, 2, 3, 4 o 5. Come abbiamo detto, uno è un rigagnolo, 5 è un significativo tratto d'acqua e in mezzo ci sono delle, delle definizioni in miglia che non ricordo assolutamente, però sono diversi livelli e eh, year, anno, a quale anno del confine mi sto riferendo in realtà questo è una, una, non è particolarmente significativo perché se voi guardate nel nel get bordering countries Fulvio ha messo la contiguity del 2006 e nella tabella del 2006 L'anno è sempre il 2006. In realtà l'anno è differente in questa tabella qui. Però lui <coughs> ha deciso di usare i dati del 2006, quindi in realtà noi come anno mettiamo il 2006 e questo non è un, un, un reale problema, non è una cosa che ci cambia molto. Allora, direi che ho bisogno di un ciclo per tutte le nazioni, per ogni nazione faccio la richiesta al database, prendo le nazioni confinanti e le scrivo nel grafo che ho in memoria. L'elenco delle nazioni ormai ce l'ho in memoria, quindi posso prendere la... Che cosa devo prendere qui? Non è il keyset? Bello. Perché voglio avere l'elenco delle nazioni. Questo perché se voi guardate il DAO, il DAO ha come Primo parametro una nazione, un oggetto country, quindi io dal mio uh, set prendo l'elenco di tutti i valori, non le chiavi non me ne importa niente, tanto i valori ci sono tutti, e prendendo l'elenco dei valori io faccio un ciclo su. Dov'è? Qua! Uh, prendendo l'elenco di tutti i valori, faccio un ciclo su tutti gli oggetti country che io ho memorizzato. In che ordine? In che ordine ottengo questi oggetti country? La risposta è boh, perché è una mappa e la caratteristica delle mappe è di non avere un ordine posizionale quindi bontà di chi ha scritto il codice magari a un certo punto la mappa capisce che sarebbe più utile cambiare dimensione quindi si riorganizza internamente e io tutti gli oggetti ce li ho in un ordine diverso. quindi per tutte le, le, le, le nazioni a questo punto for che cosa mi ritorna get bordering countries una lista di country quindi Allora, C va bene, tipo di continuità, boh, mettiamogli 3, anno 2006. Quindi, in questo modo qui, io per ogni nazione vado a chiedermi quali sono tutte le nazioni confinanti con quella nazione, e a questo punto C e C2, qua dentro, contengono country, country, che io posso mettere l'arco. Quindi, country graph, punto, add edge cput virgola tip conta get le voilà e questo dovrebbe anche spiegarvi perché ho inserito i vertici in un ciclo prima perché Perché tutto sommato io non ho chiaro come sia l'ordine con cui mi vengono restituite le nazioni in load all countries. Mettete conto che l'Albania sia uh, confinante con lo Zimbabwe. Allora, se io facessi così, io trovo Albania, inserisco Albania, vado a vedere le nazioni con cui l'Albania confina, provo lo Zimbabwe, provo a mettere un arco fra Albania e Zimbabwe e il tutto si pianta, perché Zimbabwe non è un vertice. Quindi io prima metto tutti i vertici e poi creo i collegamenti. Se no dovrei inventarmi qualche meccanismo per essere sicuro che sto collegando vertici che esistono già. Oppure volta per volta controllare c'è già il vertice, se non c'è lo aggiungo cosa che è fattibile, non è difficile, ma perché complicarsi la vita quando posso inserire tutti i vertici prima? Qui è C2, e eh. se tutto va bene, a questo punto il grafo è completo. È completo nel senso, vi ricordate cos'è un grafo completo? un grafo è completo se tutte le volte che un arco può esistere, esiste veramente ci sono tutti i possibili archi, quello è un grafo completo quindi questo grafo ovviamente non è completo la creazione del grafo è terminata ed è completa, ma il grafo non è completo a questo punto cosa posso, posso fare? posso provare a vedere quali sono gli archi confinanti con una nazione tanto così per, per eh, provare allora vi ricordate esiste la funzione graphs graphs è un oggetto che contiene una serie di metodi eh, e, di, e di funzioni che possono essere usati sui eh, sui, sui, nostri, sui nostri grafi in particolar modo quella che a me interessa è get, no non è get, uh, va bene, è get opposite vertex, però allora <coughs> facciamo un ciclo for, string, country, in, graph get opposite vertex qual è il grafo che qui sto considerando è country graph ok uh, qui però ho già bisogno di ah, non è questo, scusate allora uh. ok neighbor list of, ecco qui, questo qui mi dà l'elenco dei vicini di un grafo, di un nodo, l'elenco di tutti i nodi che sono confinanti a un certo nodo. Uh, si chiama neighbor list nel caso di un grafo non eh, orientato mentre andiamo a prendere l'utilissimo help non sono collegato a internet, ottimo intanto prendiamo neighbor list quindi vertice mettiamo italia Ecco qui potrebbe essere, potrebbe bastare questo faccio un ciclo su tutti i vicini del eh, nel mio country graph del vertice ita e ricordate che i vertici sono identificati dalle tre lettere del, della loro abbreviazione. E questo qui. Eccoli qui. Qua sopra stavo ancora stampando uh, questo, che in realtà non mi interessa. E questi sono tutte le nazioni confinanti con l'Italia. Se le posso volere, get, e così prendo anche la versione esterno. Yeah. Quello è l'oggetto state name Quindi, confinanti con l'Italia, abbiamo Francia, Svizzera, Austria, San Marino, Croazia e Slovenia. Possiamo vedere chi abbiamo confinanti con la Francia. Germania, Belgio... United Kingdom, Italia, Svizzera, Monaco, Italia. Ah, no, con la Francia, certo. Proviamo a ridurre l'acqua necessaria perché due nazioni siano vicine, e vedete che la Francia non confina più con l'Inghilterra, perché uno vuol dire che devono o proprio toccarsi per essere adiacenti o esserci un rigagnolo in mezzo. La manica, con tutto che la posso passare a nuoto, non è abbastanza per uno. Mettiamo due, nulla ancora e tre avevamo visto prima che funzionava. Quindi lasciamo 3 con quindi, un tratto di mare abbastanza spesso, da, abbastanza largo da includere la manica. Adesso, se io volessi memorizzare o volessi in qualche modo scoprire tutte le nazioni in cui posso arrivare, facciamo a piedi, a partire da Parigi, come posso fare? Dovrei trovare tutti i vicini raggiungibili, tutte le, le nazioni adiacenti alla Francia, poi per ognuna di queste, tutte le nazioni adiacenti a una di queste, poi tutte le nazioni adiacenti a quelle, poi tutte le nazioni adiacenti a adiacenti, eccetera, eccetera. E questa che cos'è se non una procedura ricorsiva? E quindi siamo arrivati alla nostra prima visita di un grafo. Allora, visitare un grafo significa avere una procedura, eh, in qualche modo sistematica, che mi permette di visitare, di eh, elencare, esplorare i vari nodi del grafo in un determinato ordine. Esistono fondamentalmente due grandi classi, due, due procedure base per esplorare un grafo, eh, per visitare un grafo. La prima si chiama visita in profondità, la seconda si chiama visita in ampiezza. L'idea della visita in ampiezza è io sono in un punto, visito tutte le nazioni attorno a me raggiungibili e quelle le considero visitate. Poi vado sulla prima di queste nazioni e visito tutte le nazioni visitabili a partire da quella, mi sposto sulla seconda e così via, e vado avanti in questo modo. In questo caso, che cosa farei? Parto dalla Francia, trovo l'elenco delle nazioni visitabili dalla Francia, con un passo, perfetto, poi Germania, aggiungo all'elenco tutte le nazioni visitabili dalla Germania, Belgio, tutte le nazioni visitabili dal Belgio, Italia, tutte le nazioni visitabili dall'Italia, e vado avanti. L'idea è quella di un sasso buttato nell'acqua. Le onde man mano si allargano. Visita in ampiezza. Io vado avanti e mi allargo sempre di più. Questa è una visita abbastanza semplice da immaginare, paradossalmente più complicata da scrivere come codice di un'altra visita, che è la visita in profondità io parto dalla Francia vado nella Germania poi vado a vedere qual è un vicino della Germania che ne so, l'Austria, vado in Austria poi qual è un vicino dell'Austria Danimarca, vado in Danimarca poi qual è un vicino a Danimarca qui eh, capite che non ne, ne capisco nulla di geografia sono in Danimarca dove vado in Svezia, poi in Norvegia, poi in Finlandia e poi quindi tutte le volte faccio un passo e a un certo punto non posso più fare nessun passo e allora torno indietro questa è una visita che viene chiamata in profondità è la visita che solitamente viene usata per cercare di uscire da un labirinto, io prendo e vado avanti, a un certo punto vedo che non posso più scegliere nessun'altra strada e torno indietro e cambio l'ultima scelta che ho fatto. Di nuovo, eh, la visita in profondità si sposa molto bene con una procedura ricorsiva, in entrambe le visite è indispensabile memorizzare da qualche parte l'elenco delle nazioni che io ho già visitato, perché se no parto dalla Francia, vado in Germania, in Germania vedo che posso andare in Belgio, in Belgio vedo che posso andare in Francia, in Francia vedo che posso andare in Germania, in Germania che posso andare in Belgio, in Belgio che posso andare in Francia, e, e vado avanti così e non, non vado avanti e, e il programma si pianta. Quindi devo memorizzarmi quali sono gli stati che ho già visitato. Allora, per memorizzare quale metodo migliore per, me? per memorizzarmi gli stati se non singolo, singolare o plurale? da set ola, oh potrebbe essere così allora devo importare il set cosa mi sto perdendo? ah certo, questo qui non ha senso ok e hash set devo allora io ho un set basato sulle stringhe lo inizializzo con un hash set e questo mi serve per memorizzare quali sono le nazioni che io ho già visitato e a questo punto cosa faccio? una procedura ricorsiva semplicissima The visit. ok, allora la mia procedura ricorsiva vi ricordate qual è la regola aurea della procedura delle procedure ricorsive? primo, eh, la condizione di terminazione la scrivo all'inizio Abbastanza atipico, ma è talmente importante e talmente facile dimenticarsene. Che la condizione di terminazione la scrivo all'inizio, poi, quante più variabili globali possibili? Di nuovo negazione di tutto quello che avete visto a programmare prima. Però ormai siete diventati esperti, allora. Condizione di terminazione. Se la nazione C è già fra, la, fra gli stati visitati. Esco. Quindi If. Ah. Bene, un po' di codice serio, condizioni di terminazione all'inizio, programmi strutture funzioni non strutturate, niente parentesi graffe. Iniziamo a fare le cose più serie. A questo punto eh, lo prendo e lo metto, visto che non c'era, lo metto. ADD C, ecco qua, e poi, e poi chiamo la procedura ricorsiva per tutte le nazioni che sono confinanti con questa nazione. C'è già questa riga di codice qui. dovrebbe bastare questo 1 2 3 4 5 righe quindi prima cosa che mi chiedo devo uscire se la nazione su cui sono capitato è già stata visitata esco passo successivo aggiungo la nazione corrente alle nazioni da visitare alle nazioni già visitate a questo punto ciclo for Tutte le nazioni confinanti provo a chiamare la prescrizione di Corsini. Se finisco in una nazione già visitata uscirò subito e quindi non c'è nessun problema. Quindi Francia mi fa visitare Germania, Germania mi fa visitare Belgio, Belgio mi fa visitare Francia, Francia e Su. E qual è quella successiva? E vado avanti così. dobbiamo chiamarla Francia o Italia Italia Ed eccomi qua nella procedura ricorsiva. C è l'Italia, perfetto. Dov'è il passetto? Lo aggiungo alla mia eh, elenco delle città già visitate. E a questo punto, per tutte le nazioni confinanti con l'Italia, vado a vedere, vediamo un po' C2 quanto vale... Francia. Perfetto. Vado in Francia. A questo punto sono un passo avanti nella ricorsione, sono arrivato in Francia. La Francia è già visitata? No. Arrivo qui, la metto fra le cose visitate e vado a vedere chi è che confina con la Francia. Il primo a confinare con la Francia è la Germania. Salto in Germania. Non l'ho ancora visitata, la aggiungo, vado a vedere, e qui trovo, la Polonia. E vado avanti in questo modo qui. E vedete qui, qua, che iniziano a esserci più versioni della funzione eh, di FV in memoria, congelate, ognuna in un certo punto, ognuna congelata all'interno di questo foro ognuno congelata con il suo valore di C2 all'interno di un certo elenco. E man mano vado avanti. Lo eseguo e il tutto non mi dà nessun output perché non l'ho scritto, non gli ho scritto da, da, di darmi nessun output. Ma posso, quello che posso fare è, dopo la visita è, ad esempio, andare a vedere quali sono le nazioni che ho già, che sono riuscito effettivamente a visitare. Quindi... Non è println ma è print. Adesso posso farmi il mio solito ciclo su tutte le nazioni e andare a vedere quali non ci sono, oppure semplicemente, no, vabbè, queste sono le nazioni visitate, quindi string C in uh, edit country. ecco qui, così mi stampo tutte le nazioni che ho visitato a partire dall'Italia mm, forse uno spazio avrebbe aiutato eccole qui, allora, Francia, Bru, ZAM, PNG, CD, Mia, Slog GUI, eh, vabbè sono un certo numero le nazioni in cui posso andare a piedi dall'Italia. Eh, posso anche vedere quali sono le nazioni in cui non posso arrivare a piedi dall'Italia. A questo punto non posso fare il ciclo sulle visited countries, ma... Uh, set in questo caso le nazioni non visitate faccio un ciclo su tutte le nazioni e se la nazione non è presente in visited la stampo visito zam ma non zan cosa saranno? Allora, riesco ad arrivare in Zambia, a piedi dall'Italia, è un giro abbastanza lungo ma ci arrivo, e non arrivo a Zanzibar, ovviamente perché è un'isola. Non arrivo a Cuba, non arrivo a STP, che chissà che cosa sarà, voi avete idea di dove sia? va bene, comunque sia, non ci arrivo a piedi dall'italia quindi non mi interessa direttamente eh, ypr, a, b, HON, hong kong sarà su un'isola anche lui, vabbè, comunque sia adesso ho una procedura ricorsiva che eh, girando sul, su, sulla cosa riesce a eh, farmi vedere dove arrivo e dove non arrivo, ad esempio Guardate se c'è l'Inghilterra, non è banale capirlo. Papua, vabbè, ci fidiamo diciamo. Queste sono gli, le nazioni che io riesco ad arrivare a partire dal, dal, dall'Italia. Ma una cosa che potrei fare, ad esempio... Uh, visited count. annulliamo aggiriamo. ok, azzeriamo visited country rifacciamo la visita a partire dalla Francia e controlliamo le nazioni non visitate a partire dalla Francia. Questi due dovrebbero essere uguali. Il che mi dà un minimo di, di, di, di confidenza sul fatto che funzioni, perché le nazioni che posso raggiungere a piedi dall'Italia sono le stesse che posso raggiungere a piedi dalla Francia. allora ripeto, guardate l'utilità della ricorsione con la ricorsione io ho scritto questa procedura che non è complicata però probabilmente ci avrei messo un po' di più a scriverla senza ricorsione l'ho scritta in 5 righe prova tutti gli stati vacci sopra se l'hai già visto esci se no Vai a vedere tutti i vicini, fai un passo. Fine. La maggior parte delle volte non avrete bisogno di eh, visitare i grafi con una procedura fatta da voi, perché la visita in profondità è la cosa più comune e banale di questo mondo e quindi sicuramente la procedura, qualsiasi, qualsiasi eh, libreria per gestire i grafi, vi dà vi regala la procedura uh, di, di visita in profondità e visita in ampiezza. Talvolta potrebbe essere utile uh, scriversela da soli se uno ha bisogno di forzare un certo ordine oppure, che ne so, voglio limitarmi soltanto ai primi due nodi, ai primi due vertici raggiungibili più vicini al vertice corrente o qualche altra, qualche altra cosa per cui ho bisogno di scrivermela da solo. Però la maggior parte delle volte non serve scriversela da solo. Il, uh, vediamo la funzione. Riazzeriamo i nostri visited e guardiamo la funzione con cui, con cui viene fatto. Allora. Uh, ok allora ho bisogno di un graph iterator mm. come lo chiamo? Allora, il, il, la libreria JGraph ci mette a disposizione degli iteratori. Vi ricordate che cos'è un iteratore, è quell'oggettino in cui io posso usare as -next, as next, as next, as next, as next, eccetera, e che mi permette di uh, scorrere una una sequenza, una, una, una collection o comunque un insieme di elementi. Allora, il, il JGraph ci mette a disposizione tutta una serie di iteratori su grafi di cui uno è il depth first iterator quindi questo qui è un iteratore che crea una visita in profondità che è la visita che noi abbiamo fatto e ci fa vedere, ci fornisce i nodi del grafo secondo questa visita in profondità ci sono degli altri iteratori vi lascio la gioia di, di, di, di scoprirli da soli o tra eh... l'altro, sapete come mettere il, il, il java doc in modo da, da, da visualizzarlo dentro Eclipse questa è una cosa che sapete fare tutti allora mm, dov'è? qui ho messo la libreria jgraph.t e gli ho detto dov'era il javadoc javadoc è un jar che semplicemente mettete da qualche parte sul vostro computer e eh, o, o è online ma potete metterlo anche potete dirgli dove la url se lo usate online oppure brutalmente lo prendete e lo mettete all'interno di una cartella e una volta che avete questo appunto avete un help perfettamente comprensibile e funzionante di tutte, funzioni, di tutte le varie cose allora ho il mio iteratore quindi while visit as next visit next mi fornisce l'elemento corrente e si posiziona sul successivo Numbers. no, e add all. add c ok, quindi in questo, in questo momento sto usando un uh, il uh, literatore vado avanti di un passetto quando visito un nodo lo metto nell'insieme dei nodi visitati e questo unicamente per rilanciare la terza volta il controllo di quali sono le nazioni che non ho visitato. Quindi qui sto partendo dall'Italia e non dalla Francia, ma non dovrebbe essere un problema. E vedete che le ultime tre righe sono assolutamente identiche, questo vuol dire saltare senza rete perché non l'ho provato prima, ma effettivamente wow, sono identiche. Quindi abbiamo fatto la stessa visita in tre modi diversi, scritta da noi partendo dall'Italia, scritta da noi partendo dalla Francia, usando il graffite Rater partendo dalla Francia e abbiamo visto che in tutti i casi abbiamo marcato esattamente gli stessi nodi. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti del risultato. Ed è l'una, direi che possiamo fare una pausa.